ma dai, ma su, ma non siamo ridicoli per piacere, per piacere frate, ma non siamo ridicoli Ti meno, ti meno, e se, se, se ti ammazzo godo A 20 di vita, a 20 di vita, a 20, a 20, a 20, a 20, mi serve un'arma A 20 ragazzi, l'arma ce l'ho Una questione di onore, una questione, si curato È rimasto dall'altra parte il fucile a pompa, grazie ma questo, ma questo come l'è andato con un'arma Ah no questo aveva fatto Probabilmente è saltato da qualche altra parte Vabbè GG Ah si è curato Vabbè Ah ok Un po' traiardone il tipo Diciamo non molto simpatico Solo che questo sarà pieno di mezzo Cavolo Hai detto che bello iniziare queste partite così eh Uh assalto frate è piaciuta questa? È piaciuta Non vedevo un, att un attacco così manco Dai tempi di Wolverine Sono Wolverine tra l'altro Mamma mia Ease Ease boys Ease Ok ok Molto cringe Molto cringe Mi è andata Assassin's Creed in Fortnite <ride> Eh sì, ragazzoli Sono da Porto the Gamer Certe cose eh, Vorrei dire Vediamoci un po' di legno Che mi farebbe piacere fullarci Uh Che? Che? Che è sto coso? Ah ma oh, di sti cosi, mamma mia, che panico. Vuol dire. Oh, ma. Che è Un bombardamento fuori casa. Stanno a fare. Oh, ma cosa festeggiate? Che non c'è niente da festeggiare. State a casa. Che non si possono fare le feste con più di 20 persone. Non sento niente. Non sento niente. no, no, no, no, no, no. no. Sta quel tipo, sta quel tipo. Ciao, Mannaggia, raga. Mannaggia, sti cosi. Potevo con ste botte negli orecchie, non sento niente. Eh, questo non mi raggiunge tipo. Io mi curo. Fa niente, raga. Per 10 di vita ci sto. No, lo devo far cadere, però. Che tizio noioso. Che tizio noioso, veramente. Esplodi Uh. E, ragazzi, oggi, però quante ne sto mettendo di fila dentro, eh. Oggi ne sto mettendo di fila un paio. O sbaglio. O sbaglio, follettini e follettine. Devo andarmene da sta zona. Basta. Non ci voglio più stare. È una zona bruttissima. Ah, finalmente ho le edges. È eh, il nostro obiettivo circa 5 minuti fa. Devo andarmene, raga. Vorrei un po' lootare però. Sia per la sfida, sia per la safe. Evitiamo, dai. Qua sta tutto lootato. Mannaggia. Oh, tizio! Mamma mia! Dove? dove, dove, dove, dove, dove, dove, che significa? Che significa? dov'era? Ma che, dov'è? Cioè, io non sto capendo. Sono due, sono due, ecco perché non sto capendo niente. Ecco perché non sto capendo niente. Si sono teletrasportati. Eh, bravo, sei forte, frate, sei forte, devo dire la verità. No, vabbè, raga, ciao. Dai, ma non è possibile Lasciatemi stare Non c'avete niente da fare Non so manco io come sono sopravvissuto fino ad ora Allora, dai, vediamo un po' Abbiamo sta roba Mi serve subito un... Gentilmente un, Una cesta e Sento solo gente che mi arriva addosso Dov'è questa cesta? Mamma mia, sta oltre i muri Lo so So dov'è, so dov'è Solo che la devo andare È vero, non so dov'è Non è vero, non so dov'è Non è vero, non so dov'è Però ho un, un fucile Questa cosa mi rincuore. Esatto, stava sopra, vabbè Modifica No! Ok, ok Mi è andata un po' male Mi è andata un po' male Allora, mo, non è che mi servono cure Cioè a me mi serve una casa intera Gentilmente, pure in fretta Medikit, dai, no, no, no, gioco Lo so che, lo so che è la pozza grande, lo so Eh raga è troppo rischioso girare con set Cioè sono sh one shottabile da tutto Literalmente tutto Dai, eh, eh, ok, ok, ok Un po' meglio, un po' meglio Almeno posso... Full armi di vita e poi ci vogliamo anche di scudo Dai posso così Non lo sparo o sbaglio? Sì sì infatti la mira assistita mi ha portato sul nemico Ok ok ok Non mi ha visto non mi ha visto Mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto Bella per te Però ha costruito subito mm, Bello sto dai Allora calmi tutti, mitraglietta, il tizio sta sopra, so dov'è, devo solo andarlo a pushare direttamente Potrei anche provare una mossa di questo tipo, non ha senso lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, muori Ok, scusatemi ragazzi Ah medikit, bello fresco, questo ci piace Mi curo subito, tra l'altro qui a Cliffs Pensavo che si buttasse meno gente Invece la zona verrà lootata molto bene Sinceramente ho paura Perché non vorrei che qualcuno riuscisse a trovare qualcosa di epico E poi a portarcelo Comunque tralasciando questo Ah, pozza grande, eh, vabbè però eh Loot iniziale niente male, però mi servirebbe un fucile a pompa Bella frate, mi spiace per tu Bella mossa però Bella mossa per la trappola, poverino, era un altro Wolverine come me Tra l'altro ragazzi vi ricordo che io in queste sfide non posso imbrogliare Perché mentre gioco ragazzi io sto streamando sul sito Viola Con i ragazzi che mi stanno guardando Quindi se imbrogliassi ovviamente loro ve lo verrebbero tranquillamente a dire Mi raccomando ragazzi più che altro se anche voi volete aggiungervi alle live e guardare video in anteprima Oh cosa è così? Dio santo l'avevo sentito! Mamma mia Ok, dicevo Se anche voi volete aggiungere via le live Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguire Che stasera saremo in live Per registrare un video E anche giocare assieme a voi a Fortnite Fall for guys o Among Us Calmi, calmi eh, Meglio che me lo metto in una posizione più favorevole Così magari mi prendo il vantaggio iniziale Non ha senso fare così Eh, esatto Questo era il vantaggio iniziale Tenendo conto che questo aveva 200 di vita Insomma, credo mm, Mamma mia a pochissima vita, a pochissima vita questo tipo lo posso tranquillamente eliminare non, Ovviamente no, ovviamente no, ovviamente sicura Con 800 cose diverse da qualunque pianeta E mi fa piacere per lui, GG, che c'hai tutta sta roba Ovviamente però, io godo un sacco, io godo con tutto il mio cuore Mamma mia, godo tantissimo Tra l'altro qui io mi preoccupavo del loot Ma sinceramente questo loot fa un po' schifo Eh, non è che sia sto granché Vicino, sta pure in approvvigionamento. Che potrei andare a prendere. Calmi tutti. Chest. Tu non hai niente di epico. Vabbè, questo non conta, ragazzi. Ci servono armi. Quindi, ciao. Andiamo a pescare, eh. Andiamo a fare un po' di pesca. Grazie, Nicky. Ciao. Grazie mille. <ride> no, no, no, no, no, no, no, Non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto. Mamma mia, Hai 85 di vita questo mi massacrava. Meno male, frate. Air panico L'ho preso quando l'ho visto. Meno male che credo fosse FK. una cosa simile. Appicciamo un attimo questo. Questa zona teoricamente dovrebbe quasi passare nessuno Quasi, eh, non voglio secciarmi Quindi me la prendo un po' più comoda Magari non tanto quanto il tipo che si è fatto eliminare Però, avete capito che intendo Dai, hot flopper Vabbè, quasi quasi lo uso È meglio di se utilizzo l'arpione, come funziona? Da questo punto di vista sono un po' ignorante Non lo so, vabbè, comunque per fare prima Ah, thermal fish, ottimo L'inutilità fatta in coso, in pesce Slurp fish, questo è un po' più utile Questo molevo, questo piglio. L'arpione riprendiamocelo Shotgun, va bene Altro giretto, niente. Non ci capisco più niente cosa sta succedendo. Il nuovo gioco di Epic Games non l'ho provato, sapete? Mi interesserebbe provarlo, solo che raga ha così poco tempo, mannaggia. Ah, e vabbè. E quindi, cioè nel senso...